No, no, adesso allentiamo un po' le funi, le, le, le reti, quindi rilassiamoci e pensiamo a queste feste, a voi famiglia, e cominciamo a parlare. Grazie, auguri, buon auguri. Un buon Natale di cuore e un grande abbraccio a tutti gli appassionati di SportsMall.it e arrivederci nel 2015. Spero che si possa ripetere in questi momenti, si possa ripetere, si possa, grazie anche al vostro contributo, ecco, portare in giro questo messaggio del tennis tavolo, che noi ci teniamo tantissimo. Grazie a voi, tanti auguri eh, a tutti, buon Natale. Grazie. Tanti auguri e soprattutto spero un futuro bello per la vostra vita, il vostro canale, per la vostra professione. Tanti auguri. Un saluto a sportsmall.it, grandi ragazzi che state facendo questo lavoro molto importante, è bellissimo poter adesso navigare e vedere tantissime informazioni sullo sport a Milano in Lombardia, un po' però dappertutto anche in Italia, quindi una nuova realtà in bocca al lupo a voi ragazzi, ci sentiamo presto. Un saluto da tutto il mondo della vela a sportsmall.it e contiamo sul vostro futuro. Un saluto a sportsmall.it, sperando che possa portare avanti le nostre iniziative. Grazie. L'augurio è sempre il solito, non perdete il tempo con un'altra attività sportiva, <ride> dedicatevi con passione al gol, vi accompagna per tutta la vita, vi fa sorridere, vi permette di conoscere persone simpatiche in posti incantevoli, dove l'atmosfera è straordinaria, ma perché perdete il tempo con le altre attività sportive? Datemi re, giocate a loro. Già i nostri successi di quest'anno ci hanno soddisfatto, sicuramente meritiamo qualcosa ancora di più. Grazie. L'augurio è che l'anno 2015 sia un anno naturalmente... Di luci ed ombre, che ci siano soprattutto eh, luci no. e poche ombre. Eh, si dice che essere ottimisti non costa nulla, però credo che nello sport l'ottimismo valga il doppio. A tutti gli sportivi lombardi e non solo, no? da parte della Federazione Italiana Rugby e in particolare dal Comitato Lombardo, che io con grande orgoglio rappresento, no? a tutti un carissimo e cordialissimo buon. Natale, buone feste, buon fine anno, buon tutto. Divertiamoci signori e manteniamo alti i cuori. Ringrazio sportsmall.it per veramente il supporto, la collaborazione e la professionalità. Grazie ancora, auguri di buone feste.